Uh. Ma che carino hai fatto il riottino. Ma che dolce, adesso lo ammetto. Ma giusto che fai schifo? Ma lo dinosauro a da B. cosa fa? Adesso a chi telefoni a quest'ora? Telefono, stai zitto. A una mia amica confidenziale che a lei ci confido tutto e con l'ora lo sa. Madonna, ma quest a quest'ora? A quest'ora io lo trovo, così lo so. Pronto? Ciao, scusa sono Alessandro, scusa se ti ho svegliato. <ride> Senti una cosa, per piacere. Quando io detto che sposavo Raimondo Vianello. Perché lo sposavo? Per la sua intelligenza? Per la sua bellezza? Per il suo surplus? Per che cosa? Ciao, buonanotte, grazie. Cosa, cosa ridi? Ha detto così che ti ho sposato per il sesso, ma che roba! chi siete voi? donne! e cosa volete? niente! ma come niente? lascia stare! perché? non ti preoccupare! ma cosa? tu non ci capisci! <ride>